Il fascismo salì al potere nel 1922 e trasformò l'Italia in una dittatura attraverso l'abolizione delle libertà politiche, la persecuzione e la violenza. Mise in atto politiche di stampo razzista in Italia e nelle colonie. Infine l'Italia fu costretta a subire l'umiliazione dell'occupazione nazista e dell'ultimo governo fantoccio di Mussolini, la Repubblica di Salò la sorte gloriosa della nazione si sarebbe rivelata tragicamente un destino fatto di guerra e di estrema miseria. Primo Levi dice Il fascismo non era soltanto un malgoverno buffonesco e improvvido, ma il negatore della giustizia. Non aveva soltanto trascinato l'Italia in una guerra ingiusta ed infausta, ma era sorto, e si era consolidato come custode di un ordine e di una legalità detestabili, fondati sulla costrizione di chi lavora, sul profitto incontrollato di chi sfrutta il lavoro altrui, sul silenzio imposto a chi pensa e non vuole essere servo, sulla menzogna sistematica e calcolata. In molti, soprattutto tra i giovani, si opposero al regime nazifascista, sotto la guida del Comitato di Liberazione Nazionale sorsero in tutta l'Italia occupata formazioni partigiane che lottarono con le armi e a costo della vita contro i nazifascisti fino alla liberazione dell'Italia. La lotta partigiana in Italia fu caratterizzata dall'impegno unitario di tutto il fronte delle opposizioni che il fascismo aveva tentato di stroncare con ogni mezzo. È in quella scelta che si trovano le radici dell'Italia Repubblicana e della nostra Costituzione. Da questa eredità nasce Lampi,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 adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose, diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.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 e del tricolore italiano, verde, bianco e rosso ha tre bande verticali di uguale dimensione. La democrazia non è una conquista scontata, va costantemente difesa dalla minaccia di vecchi e nuovi nemici. La democrazia è in pericolo quando la politica diventa corruzione, quando i diritti sociali arretrano, quando rinasce sotto altre forme il germe del razzismo e del fascismo, quando vengono erosi i principi fondamentali della Costituzione, come il rifiuto della guerra e il diritto al lavoro. Ecco a cosa serve oggi Lampi. Siamo in prima linea per la difesa e la promozione delle libertà sociali e individuali, contro ogni forma di razzismo o autoritarismo. Siamo contro chi nega la giustizia sociale e discrimina i cittadini. Oggi, attraverso l'AMPI, possiamo far sì che la Costituzione sia difesa e finalmente applicata. Possiamo combattere di nuovo per una democrazia reale. Don Andrea Gallo Ricordatevelo. Nessuno si libera da solo. Nessuno libera un altro. Ci si libera tutti assieme. Avevo 17 anni e un mese, quando con i partigiani ho visto nascere la democrazia, l'ho vista crescere. Adesso sono vecchio, sto morendo, non voglio vederla morire. Essere partigiano vuol dire scegliere da che parte stare.